Rispetto al caricamento dei dati eh, della, della precedente parte di esercitazione, con il caricamento di ProvNavisol ci è comparsa questa maschera. Dunque, questa maschera praticamente ci chiede in che sistema di riferimento è stato eh, generato questo nostro dato. In questa esercitazione, non andremo a utilizzare nessun dato di riferimento. Infatti, qui non ho caricato nulla ma pensi andremo a estrarre le informazioni per la georeferenziazione dal raster stesso. Come puoi vedere qui ci sono praticamente le tacche. Eccoti qui all'esercitazione di riepilogo. In questo breve video ti dirò in maniera molto, molto sintetica cosa devi fare. Per quanto riguarda la georeferenziazione dei vettori, all'interno della cartella che ti ho eh, inviato potrai trovare... Uh, i file di riferimento per questa esercitazione, che sono questi due.